questo nuovo video! Oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video! Uh, non so se qualcuno ha mai visto tutti i post che io faccio sul, qua su YouTube quando si fanno tipo i post della community, uh, però in realtà uh, il video che io volevo far uscire erano gli spoiler sul matrimonio che mi toccherà rifilmare, quindi se sarò in mood stasera di rifilmarlo lo rifirmerò, quindi lo pubblicherò non so quando, però sì perché ho perso, ho perso i dati di quel video, quindi sono molto triste, soprattutto l'avevo montato e poi l'avevo perso, uh, quindi la cosa mi fa ancora più incazzare. Ma non importa, adesso facciamo un altro video perché oggi sono in mood di fare questo video, uh, facciamo questo video perché è una cosa che mi hanno chiesto in tanti e che io non ho mai risposto veramente, nel senso i miei amici lo sanno più o meno, se me cagano, um, però tanta gente mi ha chiesto sotto i video che lavoro fai? È stato utile studiare in Canada? Stuf, lavori per quello che hai studiato? E tutte queste belle domande che io ho invitato, come non so cosa. E oggi è il momento della verità. Non aspettatevi qua horror stories. Semplicemente oggi, uh, questo sarà un video dove io mi lamenterò un po' come il video dove ho parlato della sanità canadese, se ve se lo siete perso ve lo lascio qua, io che chi mi lamento, bello, sono i miei video preferiti. Quindi oggi parleremo del, fatto, cioè, parleremo del mondo del lavoro qua in Canada, io ho fatto già un video sul mondo del lavoro in maniera molto generale, dove davo delle informazioni molto generiche, oggi invece parleremo proprio della mia esperienza. E ripeto, mia esperienza, quindi se per caso voi siete arrivati in Canada, state facendo il lavoro più bello del mondo, o siete arrivati qua solo con gli studi italiani e siete riusciti a diventare il braccio destro di Trudeau, bravi! La mia esperienza non è così positiva, quindi prepariamoci al... a mentarci, mentarci, sì. Mi servirebbe un po' di vino, però. Allora, questo video probabilmente sarà molto lungo, ma cercherò di farlo corto. Iniziamo... Col dire che io sono venuta in Canada per studiare, quindi io sono ho fatto la mia triennale in Italia e sono arrivata in Canada e ho fatto la magistrale. Ho continuato gli studi eh, che avevo iniziato in, in, in, in Italia, ovvero io ho una triennale in traduzione e interpretariato e anche criminologia, qua in Canada ho fatto una magistrale in traduzione letteraria. Uh, ho studiato francese-inglese, quindi giustamente quando sono arrivata in Canada uh, ho studiato principalmente, ho fatto traduzioni inglese-francese-francese-inglese, mentre in Italia facevo italiano-inglese, inglese-italiano, italiano-francese-francese-italiano. Bene, questa per farvela molto molto breve. Quindi cosa succede? In Italia c'è, anzi forse un po' dappertutto nel mondo, c'è questa tendenza che se vuoi fare il traduttore devi tradurre verso la tua lingua madre, e io sono d'accordo, però raga, la mia lingua madre non è manco l'italiano, è il rumeno Io il rumeno non lo so, ok? Non lo so Se io devo tradurre verso il rumeno non sarei mai capace Dovrei stare lì a cercare ogni cacchio di parola Quindi questa cosa che tu devi tradurre solo verso la tua lingua madre Ovvero quella con cui sei cresciuta, mettiamola così È una cazzata, ok? Fatevelo dire, è una cazzata Non è vero che qualcuno non può imparare una lingua a livello madrelingua perché io sto parlando italiano perfetto, non mi va di tirarmela, però io so l'italiano molto bene perché ho fatto comunque le medie, il liceo, l'università in Italia, ho vissuto 15 anni in Italia prima di trasferirmi in, um, in Canada quindi credo che in 15 anni io sia stata capace di assimilare la lingua italiana, va bene, perfetto quindi io, ok, adesso ho la cittadinanza, mi definisco italiana da 70 anni, anche quando non avevo la cittadinanza, um, perché effettivamente, sì, io sono italiana, quindi, ok, mi viene più facile tradurre verso l'italiano, però io l'inglese lo so a livello dell'italiano, il francese magari lo so un pochino meno rispetto all'inglese, però comunque sono 4 anni che io vivo in Canada. Uh, e di questi 4 anni, 3 anni li ho vissuti in una città completamente francofona, quindi io dal francese non sono mai uscita. tranne per parlare con lui perché noi due parliamo inglese tra di noi, perché odiamo il francese. Adesso mi chiederete perché mi inchinassi a studiare il francese. Oh, il francese è molto utile al giorno d'oggi, soprattutto se volete fare lingue, ok? Lingue, traduzioni, studiate il francese, mi raccomando, che è la lingua del domani! Bene, uh, no, in realtà a me piace il francese, semplicemente mi piace di più l'inglese, lui è insegnante di inglese, quindi c'è cioè, scusa, eh. no, in realtà è una storia molto divertente del perché noi parliamo inglese, però magari la lasciamo per un'altra volta, per un video molto più, più felice. Bene, quindi cosa è successo? Io sono arrivata qua, oddio, c'è il sole che sta arrivando e fu molto, probabilmente io in questo momento sono... Bianca cadaverica Come se non lo fossi già um, Quindi cosa è successo? Io sono arrivata in Canada Ho finito i miei studi Non sono mai rimasta indietro Non sono andata fuori sessioni Mi sono laureata con grandi speranze Grande felicità uh, Dopo aver finito gli studi Mi sono trasferita a Montreal La città della speranza Mi sono trasferita a Montreal Pensando che il lavoro l'avrei trovato così Perché ogni volta che io parlavo del fatto che studiavo traduzione, La gente mi diceva Oh my god Cioè i traduttori fanno il cash, o oh meglio dire, il traduttore trovi lavoro così, cioè proprio... e io ovviamente mi illudevo anche di questa cosa, perché a me le lingue sono sempre piaciute, sono sempre stata portata per le lingue, parlo quattro lingue a livello madrelingua, poi ne parlo una a livello molto basico, che non è il rumeno, il rumeno lo conosco lo stesso, eh. insomma... Um, quindi sì sono trasferita a Montreal con tutte queste ero tornata l'anno scorso dopo 4 mesi in Italia quindi ero tipo yay che bello adesso torno una settimana me la prendo off per riposarmi, per fare tutto in casa perché dovevamo sistemare tutto l'appartamento e poi mi metto a mandare curriculum e sono sicura che tipo in 2 minuti il lavoro mi ci saranno tipo la gente che mi chiederà di lavorare per loro dopo tipo 5 secondi non è stato così. <ride> bene, allora, cosa è successo? Io sono tornata dall'Italia um, a, a fine luglio. Ho iniziato a mandare il curriculum uh, ad agosto, bene, uh, verso tipo il 5 di agosto, perché il 4 c'è stato un matrimonio, quindi ho detto, mi prendo il matrimonio con grande calma, poi inizio a mandare il curriculum. Ho iniziato a mandare il curriculum. Ebbene, come funziona il lavoro per il... come funziona quando ti assumono per fare il traduttore? Uh, solitamente ti dicono oh, abbiamo ricevuto il tuo curriculum quelli gentili eh, abbiamo ricevuto il tuo curriculum ci piacerebbe inviarti un test uh, tu fai il test ce lo rinvii e bla bla, bla e noi dopo valuteremo gna gna gna, poi valuteremo se si va al colloquio effettivamente uh, quindi all'inizio c'è stato un po' di gente che mi ha inviato un test dove dovevo tradurre dall'inglese al francese o dal francese all'inglese dipendeva un po' per qu qual era il traduttore che cercavano um, altri dicevano direttamente Abbiamo ricevuto il tuo curriculum, ma non me ce ne frega un cacchio. Uh, non ti abbiamo considerata. <ride> ok, vabbè, ci sta, nel senso capita. A chi non è capitato di inviare un curriculum e sentirsi rifiutati dopo manco aver tipo fatto un colloquio? Bene, uh, almeno qua in Canada c'è una decenza di rifiutarti, mettiamola così. Um, bene, quindi è passato un mese, passato due, passato tre. <ride> sì, siamo arrivati a ottobre in cui io. Uh, Ormai non ci avevo più dita per contare tutti i rifiuti che mi sono beccata senza nemmeno fare un colloquio, senza effettivamente, effettivamente non fare un colloquio. Um, quindi praticamente mi inviavano i test, poi mi dicevano uh, no, non ti abbiamo considerata. A un certo punto io mi sono incazzata e ho iniziato a chiedere alle persone però potete inviarmi gli errori del, del test, potete inviarmi tipo le correzioni in modo che io possa capire dai miei errori cos'è che non andava in quello che ho tradotto, mettiamola così, um, in modo che io possa imparare per il futuro, ecco, cioè come esperienza personale, perché non era una cosa falsa detta da parte mia, ma proprio mi interessava per capire dov'è che avessi sbagliato. Quando si arrivava a questo punto... Non, no, no, cioè zero, nessuno mi ha mai risposto a questa email nessuno allora cosa è successo? che io per tanti mesi ehm, sono, stata, sono stata veramente in depressione eh, non mi alzavo momenti dal letto eh, piangevo sempre eh, lui purtroppo... No, non riusciva a capire molto questo mio mood eh, perché diceva che mi abbattevo troppo fa facilmente, solo che giustamente io sono fatta così, io dopo i primi due, due rifiuti di, di, di che ho mandato il curriculum basta per me, era già era tipo ok sono stupida, nessuno mi vuole, non troverò mai lavoro eccetera, quindi sono stati dei momenti molto difficili perché avevamo il matrimonio, avevamo le spese, avevo un affitto da pagare e giustamente... I soldi uscivano ma non entravano, quindi sono stati dei mesi veramente, veramente orribili, um, che non voglio neanche ricordare perché è stato semplicemente orribile. Um, quindi, sì, sono stati dei momenti difficili. Per fortuna uh, ho avuto Giorgia qua a Montreal, che è stata una ragazza che appunto ho conosciuto tramite YouTube: nel senso che lei mi commentava spesso i video, è venuta a fare uh, l'Erasmus a Montreal. E grazie al Signore c'era lei, perché solo l'avere una persona italiana vicino a me eh, che mi incoraggiava, che mi, mi dava delle speranze, mettiamolo così, che mi faceva semplicemente uscire di casa, è stato molto di grande aiuto eh, e se non fosse stato per lei, probabilmente, boh, non so cosa avrei fatto onestamente, perché come vi ho già detto, io non ho amici canadesi, lui eh, per quanto mi possa amare, non è canadese, siamo sempre là, cioè lui la sua boh, cioè lui mi ama, mi vuole bene, ma non sempre capisce ciò che provo, soprattutto quando si tratta di cose del tipo mi butto giù perché lui è la persona più positiva al mondo, lui è tipo Spongebob, persone umani, non sto scherzando, bene. Quindi, eh, cosa è successo? Che quei colloqui che mi hanno chiamata, stranamente mi hanno chiamato dei colloqui, Um, cosa è successo a uno dei colloqui? Vi racconterò quello Perché quel, questa è stata la, la goccia che ha fatto traboccare il vaso E quello che mi ha fatto capire Che effettivamente Io in Canada non ci voglio più restare Bene, perfetto uh, Sono andata a un colloquio uh, Era un colloquio per project manager Non era neanche traduttrice Era per project manager Che in realtà è un bel lavoro Perché è quello che faccio adesso um, Ci arriverò più tardi che ovviamente eh, non fai la traduttrice, fai la project manager, quindi ti occupi di, dei progetti, ehm, ricevi i progetti, eh, ti occupi di dare un prezzo al cliente, eh, poi se il cliente approva il progetto poi tu lo distribuisci ai traduttori, una volta che è finito lo rinvii ri ai clienti. Quindi è tutta questione di project manager, gestione di progetto, ecco. Quindi um, a questo colloquio è venuto fuori il fatto ma a te va bene che farai un lavoro che non c'entra con la traduzione nonostante tu abbia fatto traduzione e, e qua stavo, stiamo parlando di gennaio 2019 quindi fai, fate, quanto erano passati sei mesi da quando io stavo cercando lavoro? No, anzi era febbraio, scusate, era febbraio uh, quindi sette mesi e io avevo detto o purtroppo oh, molti mi hanno rifiutato, eh, nessuno mi ha mai dato una chance per la traduzione eh, non ho mai ben capito quale fosse la ragione perché voglio dire ho comunque dell'esperienza in traduzione eh, ho fatto lo stage, ho studiato in Italia, poi ho fatto la magistrale canadese quindi voglio dire ho comunque una laurea canadese non è che io sono arrivata solo con la mia triennale italiana e ho detto «sì però c'è questi maledetti canadesi che non mi danno il lavoro» Cosa è successo? Che a questo colloquio mi hanno detto una cosa che mi ha fatto rabbrividire. Ovvero sì, devi capire che però anche noi qua nella nostra azienda ehm, non prendiamo eh, traduttori che non sono nati in Quebec. Mi hanno detto sta cosa e io ero tipo, sono rimasta un po' balba e ho detto ho detto scusate, posso farvi una domanda? Non mi hanno assunto in quel posto comunque. Ho detto io adesso, uh, io vivo quattro, da 4 anni vivo in Quebec, uh, credo che il mio livello di francese sia più che buono, perché anche loro mi hanno detto parlo in francese perfetto, uh, ho una laurea in traduzione letteraria francese-inglese-inglese-francese, inglese, inglese, francese. Uh, e l'unica cosa che mi manca per essere quebequa è la cittadinanza, quindi ho detto, se io domani divento cittadina canadese, voi mi assumereste come traduttrice? Sono stati zitti un e poi ho detto, beh sì faccio, quindi praticamente quello che sta tra me e voi è semplicemente un documento che dimostri che io sono canadese, quando in realtà io non sono canadese. Quindi praticamente ho detto, quindi praticamente tra voi, voi c'è solo questa cosa del documento, cioè se io avessi passaporto canadese in questo momento e non vi avessi mai detto che io sono italiana, poi mi avreste assunto perché avete visto un documento canadese e ho detto scusate ma questa cosa è triste perché non potete, non potete dire che una persona sa la sua lingua eh, so, che una persona sa la lingua solo perché è nato in Quebec un po' come in Italia perché non è che se uno che è nato in Italia è l'unico che conosce l'italiano io non sono nata in Italia eppure l'italiano lo parlo più che bene quindi ehm, sono rimasta, ci sono rimasta molto male dopo, questa, dopo questo colloquio ci sono rimasta veramente di merda perché ho capito che effettivamente quello che... Eh, che era quella la ragione per la quale le persone non mi assumevano. Non perché io non fossi brava nella traduzione o che non sapessi fare le cose, era perché non ero né residente o non ero cittadina. Ho fatto anche un concorso eh, per il governo canadese per fare la traduttrice è un concorso che è durato un mese ho passato tutte le prove ho passato la prova di traduzione ho passato la, la, il colloquio eh, e poi c'è stata un'altra cosa che non mi ricordo e fino all'ultimo mi hanno tenuta come candidata però per dirmi all'ultimo non ti abbiamo considerata e io ho detto posso sapere del perché non mi avete considerata mi hanno detto, perché questo concorso era aperto solo ai residenti del Canada o ai cittadini allora io ho detto um, Scusa stronza, però eh, questa cosa la dovete mettere nel concorso, dovete scrivere nero su bianco non accettiamo chi non è residente o chi non è canadese, perché io quando ho completato la mia domanda ho messo, ho messo che ho il permesso di lavoro post studi. questo era, che mi scade l'anno prossimo. E niente, quindi io per tre mesi sono stata trascinata con questo concorso per farmi dire non ti abbiamo presa perché avevo dato la precedenza ai canadesi o ai residenti. Uh, e niente, quindi questo è quello che volevo dire, ovvero che uh, qua in Canada no, non faccio ciò per il quale ho studiato, sono comunque nel campo della traduzione uh, perché appunto lavoro nel project management, uh, però non era quello il lavoro che io volevo fare. Uh, quindi no, non faccio il lavoro che, fa, che voglio, uh, sì ho una laurea canadese che non è stata considerata da nessuno solo perché io non sono canadese, um, quindi onestamente sono stata molto delusa da questa cosa, uh, trovo che ogni volta che dico parlo cinque lingue mi dicono, oh mio dio che bello, ma poi in realtà qua in Canada... Gli frega solo del francese e dell'inglese, quindi spesso mi sento anche sprecata qua in Canada per, per quanto riguarda la traduzione, non in generale, ma anche in generale. In realtà, certo, mi sento sprecata in questo paese perché so di poter fare di meglio, so di poter trovare un lavoro meglio di quello che sto facendo in questo momento. Io mi trovo bene con la gente con cui lavoro, uh, no, non mi sto a lamentare perché ci ho messo otto mesi per trovare un lavoro uh, e quindi non voglio lamentarmi, però è decisamente qualcosa che io non voglio fare tutta la vita, non è qualcosa che mi interessa. Sì, ho imparato cose nuove, quindi saranno sicuramente utili nel futuro, ma non è quello che voglio fare. Ehm... Uh, quindi sì, uh, se siete arrivati fino a questo punto, mi dispiace che questo video sia stato così lungo, uh, però voglio anche dirvi di nuovo, se voi avete avuto un'esperienza diversa, uh, se voi vi state trovando bene, per, se siete contenti di ciò che avete in Canada, io sono contenta per voi, io sono assolutamente... Io adoro il Canada, ok? Io adoro questo paese, però purtroppo la cosa del lavoro mi ha fatto aprire gli occhi sul fatto che effettivamente... Um, non è così inclusivo, nel senso il Canada ha sempre questa um, reputazione di essere inclusive, di dare la possibilità a tutti e tutto quanto, poi però si fermano a questa cosa che se non sei residente o se non sei cittadina, vai in fondo alla lista. E io ho un permesso valido di studi, ho applicato anche per la residenza in questo momento, uh, però sì, non sono stata considerata per causa di un documento uh, quindi tante volte mi sono arrabbiata proprio perché mi dicevano direttamente non sei francofona non ti, non ti possiamo pre prendere non ti possiamo prendere um, alcuni mi hanno addirittura rifiutato tramite email dicendomi um, sì però abbiamo visto che tu uh, vieni dall'Italia uh, quindi non sappiamo se sai il francese uh, ok fammi un colloquio, fammi un test, cerca di capire le mie capacità, uh, quindi sì, diciamo che non sono contenta di come è andata a finire questa cosa, mi ero illusa tantissimo sul fattore lavoro, uh, ma ci so ho avuto tante, tante botte sui denti e non sto dicendo che uh, solo in Canada sia così, forse dappertutto sarà così, però allo stesso tempo trovo che questa cosa sia stata un po' ridicola, poi vi dico magari sono sfigata io, sono sfigata io che ho avuto questo genere di esperienza, um, però appunto non sono contenta, cioè sicuramente non sono contenta uh, perché ho fatto una magistrale in Canada uh, che è costata tanto perché sono stata una studentessa straniera, quindi le studenti stranieri, come me sapete, pagano un casino di soldi. Eh, ho studiato come tutti gli altri, ho avuto una laurea che anche gli altri hanno preso. Eh, mentre la lavoro da me per dirvi, per dirvi, cioè, ogni tanto scopro cose e che ci sono traduttori, traduttori ehm, che lavorano nella nostra azienda che manco hanno finito ancora la loro triennale. Ma siccome sono Quebec si meritano il posto di lavoro. Quindi l'unica cosa che mi sento dire è che sono contenta che qualcuno almeno qualcuno abbia deciso di darmi una chance e di farmi lavorare comunque nel campo nonostante io non stia lavorando nella traduzione sto comunque lavorando nel campo della traduzione quindi assolutamente non sono ungrateful o robe simili eh, sono grata di aver trovato comunque un lavoro che c'entri un minimo con quello che ho studiato però allo stesso tempo eh, quando vedo che c'è gente che ha manco finta alle trena est, o c'è una traduttrice o c'è altra gente tipo nel project management che tipo hanno fatto boh, laurea in storia o cose simili, mi sale un po' il crimine, ok? Eh, quindi niente, eh, io la smetto adesso di blatterare perché questo video sarà molto lungo, però se siete arrivati in fondo fino a qua vi prego, mandatemi un cuoricino. <ride> dite che mi volete bene perché sono triste Ma niente, no, basta, sto scherzando e niente, noi ci vediamo nel prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se magari, anche io, se magari avete subito anche voi delle ingiustizie simili che sia in Italia, che sia in un paese straniero, che sia ovunque perché sono sicura che le ingiustizie ci, so e le ingiustizie ci sono ovunque solo che non ho mai sentito parlare di ingiustizie così ridicole del uh, non c'ha il documento. Sì. Bene, la smetto di lamentarmi. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!